Ciao a tutti, oggi prepareremo la minestra di farro e ceci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa. Gli ingredienti sono scalogno, carote, sedano, olio, ceci già lessati, acqua, sale, farlo, farro perlato, pepe nero e dado bimbi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno le carote e il sedano. Li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'acqua. I ceci. I ceci. il pepe, il sale e il dado bimbi. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 12 minuti 100 gradi con l'antiorario a velocità soft. aggiungere il farro e cuocere per 30 minuti 100 gradi anti velocità soft aggiungiamo gli altri ceci Chiudiamo con il coperchio e il misurino e continuiamo la cottura per altri due minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La nostra minestra è quasi pronta, lasciamola riposare nel boccale per 5 minuti prima di servire. minestra di farro e ceci. Grazie e alla prossima ricetta!